Oh, Martina, sei uscita tu, obbligo o oh, verità? Hmm. Allora, scelgo obbligo. Wow, coraggiosissima! Ok Martina, ora dovrei dare un bacio al nostro Pongo. Oh no, ma perché? Però me lo pongo che te. Eh. <ride> battutissima! Non c'è proprio niente da ridere. Pongo, vieni qua. Sì, posso giocare anch'io? Mm. Oh mamma mia. Pongo, chiariamo una cosa. Io ti do un bacio e finisce lì. Tu non mi leccare, ti prego. Ok, arrivo. Però, per favore, chiudi quella bocca. I tuoi denti sono gialli. Bel pelosone. Mm. Wow, grazie. Pongo, sente Nerone. Mamma mia, che bella. Scusa lui, hai detto qualcosa? Chi? Cosa? Dove? No, Sofia, non ho detto niente. Sofia, ora tocca a te. Obbligo o verità? Mm, obbligo. Speriamo che la obbliga a darmi un bacio. Mm. Leccati il naso con la lingua. Oh, come si fa? Uff. <susurra> Ehm, um, sono andata bene? Ho vinto? No Ehi, hey, Sofia, sei fuori allenamento, eh? <ride> oh, normale Lui, tocca a te. Obbligo o verità? Verità Te la faccio io la domanda Se potessi diventare invisibile, cosa faresti? Sussurrerei nell'orecchio della persona che amo che bellissima e che la voglio tutta per me. Wow, che romantico. Eric, adesso tocca a te. Obbligo o verità? Obbligo. Eric, facci vedere i tuoi muscoli cosa sanno fare. Fai 10 pressioni. no, per una non hai superato la prova. Grazie ragazzi per la bellissima serata. Adesso io però sono un po' stanca e vorrei andare a dormire. Sofia, se vuoi ti posso accompagnare io. Grazie lui, sei molto gentile. Buonanotte. Notte. Sofì, i sogni d'oro. Lui, vorrei chiederti una cosa. Cosa aversi sussurrato al mio orecchio? Questo, Sofì.